cosa ben triste per quanti passano per questa grande città o viaggiano per il nostro paese vedere le strade sia in città sia fuori e le porte delle capanne affollate di donne che domandano l'elemosina seguite da tre, quattro, sei bambini tutti vestiti di stracci che importunano i passanti. Queste madri, invece di avere la possibilità di lavorare e di guadagnarsi onestamente da vivere, sono costrette a passare tutto il loro tempo andando in giro ad elemosinare il pane per i loro infelici bambini, i quali una volta cresciuti diventano ladri per mancanza di lavoro. Penso che tutti i partiti siano d'accordo sul fatto che tutti questi bambini in quantità enorme che si vedono in braccio, sulla schiena o alle calcagna della madre e spesso del padre costituiscono un serio motivo di lamentela, in aggiunta a tanti altri nelle attuali deplorevoli condizioni di questo regno e quindi chiunque sapesse trovare un metodo onesto, facile e poco costoso atto a rendere questi bambini parte sana ed utile della comunità, acquisterebbe tali meriti presso l'intera società che gli verrebbe innalzato un monumento come salvatore del paese. Un americano, mia conoscenza di Londra, uomo molto istruito, mi ha assicurato che un infante sano e ben allattato all'età di un anno è il cibo più delizioso, sano e nutriente che si possa trovare, sia in umido, sia arrosto al forno o lessato. Ed io non dubito che possa fare lo stesso ottimo servizio in fricassea o a ragù. Un bambino renderà due piatti per un ricevimento di amici. Quando la famiglia pranzerà da sola, il quarto anteriore o posteriore sarà un piatto di ragionevoli dimensioni. Stagionato, con un po' di pepe e sale, sarà ottimo bollito al quarto giorno, specialmente d'inverno. Ho calcolato che in media un bambino appena nato venga a pesare 12 libbre e che in un anno solare, se nutrito passabilmente, arrivi a 28. Ho calcolato che il costo di allevamento per un infante di mendicanti, nella quale categoria faccio entrare tutti i contadini, i braccianti e i quattro quinti dei mezzadri, è di circa due cellini all'anno, stracci inclusi. Ed io penso che nessun signore si lamenterà di pagare 10 cellini il corpo di un bambino ben grasso che come ho già detto può fornire quattro piatti di ottima carne nutriente. I signori più parsimoniosi potrebbero poi scuoiare il corpo, la cui pelle, trattata artificialmente, dà meravigliosi guanti per signora e stivaletti estivi per signori eleganti. Per quanto concerne la nostra città di Dublino, nelle parti più acconce, potrebbero apprestarsi mattatoi per codesta bisogna e possiamo star certi che non mancheranno i macellai. Anche se io vorrei raccomandare di comprare vivi bambini e di prepararli caldi appena finito di usare il coltello, come si fa per arrostire i maiali. Il brano che vi ho appena letto ci arriva da una modesta proposta per evitare che i figli degli irlandesi indigenti siano di peso ai genitori o al paese, facendone un beneficio per tutti. Si tratta forse della più celebre satira in lingua inglese, composta dalla penna di un grande autore irlandese, Jonathan Swift, a 62 anni, ma con il piglio urticante, scomodo, provocatorio, e politicamente scorretto dei suoi scritti giovanili. Questa volta a scuotere la furibonda indignazione dello scrittore satirico più scomodo del Settecento sono le intollerabili condizioni di miseria in cui versa l'Irlanda a causa della, eh, dello sfruttamento colonialista dei governanti inglesi. Ecco che allora Swift, con il linguaggio razionale, logico, impassibile dei teorici dell'utilitarismo, propone la soluzione economicamente più vantaggiosa per capitalizzare la prolificità degli irlandesi, mettere in vendita i loro figli più grassi dell'età di un anno, che cucinati in vario modo forniranno delle squisite pietanze ai ricchi. Così si combatteranno anche la sovrappopolazione, la disoccupazione, mentre i poveri risparmieranno, contribuendo così al benessere economico dell'intera nazione. Si trattava insomma di una proposta solida e concreta come scriveva l'autore del Libello, una proposta di nessuna spesa e di poco disturbo, che sarebbe rientrata pienamente nelle possibilità di attuazione, non facendo correre nessun rischio di recar danno all'Inghilterra. Un classico della letteratura satirica, Jonathan Swift, a tutti noto dall'infanzia per i viaggi di Gulliver. Imbastisce qui una parodia sconcertante e paradossale sull'iniquità sull delle discriminazioni sociali e anche sull'asservimento dell'etica al sistema economico. Un testo lucido, attualissimo, delizioso e terribile di letteratura politica che vi invito a pregustare.